Ciao oggi voglio illustrarti questa guida unica che ho deciso di realizzare eh, per permetterti o meglio permettere in generale a chi ha già delle cappe e quindi un'assistenza tecnica e chi ha delle cappe e non ha mai manutenuto e non ha mai trovato un'assistenza tecnica per le sue cappe ma si è reso conto che forse è il caso di averla e il caso di iniziare a mantenerle. in questa guida troverai eh, divisa in diverse parti eh, quello che, di qual, del quale hai bisogno eh, troverai una, una prima fase in cui se non hai mai avuto un'assistenza tecnica eh, ti do dei validi spunti per trovarla, cercarla come eh, la terminologia da utilizzare per ricercarla per eh, riuscire a trovarla tramite il web perché ormai insomma lo strumento è sicuramente il web che sembra così scontato ma ti posso assicurare che non lo è chi ha avuto questa guida l'ha scaricata, l'ha vista è rimasto basito eh, nel, nell'apprendere certe informazioni quindi ti posso assicurare che è utilissima ti sarà, veramente utilissima eh, se eh, diciamo hai finito la prima fase quindi sei riuscito a trovare l'azienda secondo determinati criteri e caratteristiche che illustro all'interno della guida ci c'è una fase di eh, controllo di check up eh, totale di quella che è l'azienda che cosa devi andare a osservare, che cosa puoi osservare dall'azienda per vedere che sia veritiera, credibile, concreta, seria eh, professionale, che ne sappia, ne capisca e che ti possa aiutare veramente eh, quindi anche questa fase è veramente importante perché eh, ti do tantissimi spunti, ci sono tantissimi spunti all'interno eh, che probabilmente non riesci, non è così facile da, da pensarli e anche in questa fase insomma chi ha visto la guida è rimasto molto contento e soddisfatto perché è riuscito a trovare dei, degli spunti interessanti per approfondire e non incappare in problematiche dovute ad assistenze tecniche che non erano quello che si sembravano essere insomma per come si erano venduti perché a volte ci sono delle aziende che magari si vendono molto bene ma poi in realtà non c'è ciccia, no? come si dice, non c'è sostanza e in questa guida trovi anche nella parte finale eh, una, una parte molto interessante che è legata a mh, diciamo il controllo sul campo l'ho chiamato e questa quindi è una guida che si, eh, che si presta a, a, varie, no, a varie a vari livelli quindi se hai una, già un'assistenza tecnica da anni anche io ti consiglio comunque di controllarla io lo consiglio ai miei stessi clienti cioè mie, i miei stessi clienti si sono scaricati la guida gliel'ho regalata, gliel'ho data perché eh, gli ho detto cerca eh, sempre, cioè devi sempre avere un'alternativa e devi sempre anche confrontare, cioè se eh, confronti la mia attività, l, il mio eh, modo di lavorare, di vedere, di visione e anche di know how, di, di esperienza, quello come lavorano i miei tecnici con altre aziende eh, ti rendi conto veramente di quanto possiamo essere noi a un certo livello rispetto agli altri se non hai nessun termine di paragone ecco che magari dici sì ok va bene forse si fa così, forse tutti fanno così ma eh, non è così assolutamente i nostri protocolli sono fatti in un certo modo poi magari farò dei video anche su questo però sono fatti in un certo modo ci sono all'interno delle tantissime informazioni anche ad esempio fotografie di ogni singola prova eseguita io l'ho pensato un po' come quando si va dal meccanico mi piacerebbe portare la macchina al meccanico lasciarla quando si va a riprendere che sono 1000 euro canonici quant'è la manutenzione? 1000 euro va bene che avete fatto? ah questo questo quest'altro tutto per iscritto sarebbe è bello avere un report fotografico il pezzo come era prima e come era dopo la pulizia come era prima e come era dopo i valori prima e dopo cioè avere un, veramente un qualcosa cioè ho pagato avere un qualcosa che mi dia concretezza ecco io l'ho pensato in quest'ottica qua l ho sempre ragionato in quest'ottica e vorrei continuare a lavorare in questo quindi nella guida che ti invito assolutamente a scaricare troverai tantissimi dettagli e informazioni per poter scendere sul campo al fianco della tua assistenza tecnica e chiedere e domandare in termini tecnici che stanno facendo, perché stanno facendo in quel modo, osservare se ti cambiano i filtri che non ti facciano giochetti strani mh, senza cambio filtri vero, veritiero, eh, girano filtri, mettono numeri di serie di altri filtri che hanno preso da altre K insomma di schifezze purtroppo ahimè come ogni campo se ne possono fare come chi conosce la materia eh, non ci mette niente a, a fregarti quindi questo è, purtroppo è la nuda e cruda realtà e quindi io ti ho dato uno strumento che reputo valido ed essenziale, così come l'hanno reputato altri. Quindi scarica la guida non, senza nessun impegno, senza nessun costo, una mail per ricevere quello che è il link e eh, così come tutto il materiale che troverai poi nell'area download e ti invito anche a iscriverti al canale YouTube che, che non guasta. Ti saluto, ciao!